Presidente ci impiegherò molto meno tempo perché le cose insomma, sono già state dette, la delibera è una delibera molto semplice che abbiamo esaminato in commissione urbanistica, si tratta praticamente della necessità di fare una variante urbanistica per spostare questa cabina eh, elettrica della CEA che serve più o meno 700 utenze e che va spostata dall'interno dell'edificio dell'ex poste, attualmente di proprietà di Cassa Depositi e Presti va spostata all'interno dell'area della, di Piazza Dante dove c'è questo giardino eh, la cabina elettrica deve necessariamente essere spostata per motivi di sicurezza perché nel palazzo ci saranno delle destinazioni che non consentono a questa struttura di rimanere all'interno e per la sua realizzazione nella piazza sono state date delle prescrizioni dalla sovrintendenza capitolina eh, eh, per come la cabina do stessa dovrà essere realizzata quindi sarà un manufatto abbastanza piccolo come superficie di 4 metri per 4, in parte interrato e verrà ricoperto di laterizi e di travertino. Eh, quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduta eh, è vero, nel senso che anche noi in Commissione Urbanistica abbiamo rimarcato, oltre alla necessità di eh, mandare avanti questo provvedimento per spostare la cabina, di... Eh, comunque stimolare eh, i lavori per un completo ripristino della piazza e dei giardini affinché questo spazio vitale per quel quartiere possa essere effettivamente reso fruibile alla cittadinanza. Quindi l'espressione di parere della Commissione è stata favorevole all'unanimità e ehm, questo per quanto riguarda il, diciamo, la descrizione e l'illustrazione della, della proposta, ovviamente eh, il voto sarà eh, favorevole. Leggerò adesso l'ordine del giorno e poi valuteremo come votarlo. Grazie.